Per cercare di capire dove eravamo rimasti l'anno scorso. L'anno scorso noi ci siamo visti ed eravamo in pieno iter da Agenda Digitale, ve la ricordate? La cabina di regia, qui c'è Roberto Toscano, che è come dire è compagno di mille battaglie e lui provava a portare all'interno della cabina di regia dell'agenda digitale una serie di, eh, di battaglie e noi ci dicemmo attenzione che il rischio è questo, il rischio è che accada quello che diceva Flaiano, no? cioè che invece di eh, su questo aforisma che dice che ti presentano il progetto per l'oneralimento della burocrazia ringrazia vivamente deplora l'assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all'ufficio competente che sta creando. Guardate, eh, questo è come è stata fatta fino ad oggi l'innovazione in Italia, eh, e cioè invece di digitalizzare la pubblica amministrazione abbiamo analogizzato le nuove tecnologie. Pensate eh, ad esempio eh, la definizione eh, è del professor Stefano Epifani, devo dare i credit perché mi sembra mm, assolutamente calzante e corretta ma guardate, andiamo subito a vedere come questa cosa sia successa io la faccio sempre questo esempio voi avete, eh, ricevete delle PEC? sì, assolutamente come vengono, come vengono protocollate queste PEC? beh, mi è capitato di vedere che in uffici anche di rango ministeriale ovviamente non farò il nome del ministero neanche sotto tortura le PEC vengono stampate gli venga applicato un adesivo con un codice a barre e successivamente il documento venga scansionato per, per essere acquisito al protocollo informatico e ditemi se Flaiano non ci aveva visto lungo nella sua eh, come dire, attività eh, e nel suo aforisma di ormai diversi decenni fa e in realtà invece a cosa dovrebbero servire le nuove tecnologie perché oggi noi siamo qui e parliamo di nuove tecnologie le nuove tecnologie dovrebbero servire a fare questa cosa che il mio professore, il mio maestro che si chiama Renato Burluso presidente dell'orevole raggiunto della corte di castazione ed uno dei, eh, come dire, degli inventori dell'informatica della pubblicità Colui che nel 1950, sì avete capito bene, nel 1950 avviò il progetto del CED, del Centro di dei Dati della Corte di Cassazione, diceva che alla fine l'informatica, se io sono una pubblica amministrazione, mi serve sì per essere più efficiente, sì per risparmiare, ma soprattutto mi serve per migliorare la qualità della vita dei, eh, dei miei utenti. Questa è una cosa che lui diceva nel 1974, poi mi dite come si fa a non voler bene ad un maestro di questo tipo dice come se la vita, come se l'utente non avesse altro a cui pensare come se la vita non fosse già di per sé stessa molto più complessa per tutti rispetto a quella di un tempo quindi questo è il fine ultimo dove dobbiamo arrivare perché altrimenti persi tra mille adempimenti noi ci dimentichiamo di dove dobbiamo portare la macchina amministrativa ehm, e però, come dire, questa è sempre per il sempre per il dove siamo rimasti questa è l'informatica nella pubblica amministrazione italiana guardate che questa foto è molto più efficace di tanti eh, trattati di scienza dell'amministrazione quella cosa che io vi ho detto della PEC che viene stampata è questa qui cioè io ho imparato che l'amministrazione cartacea sbianchettavo il documento per cancellare lasciamo perdere che non era consentito su documenti ufficiali però per darlo come concetto e replico la stessa, lo stesso modus operandi eh, sul, eh, sulle nuove tecnologie e mi rendo conto che non va bene perché la tecnologia da sola non fa miracoli, cioè tutti voi ormai avete internet, avete i computer, avete i software ma se noi non capiamo come introdurre la tecnologia all'interno del della nostra amministrazione non funziona e allora già da qualche anno esiste una norma che si chiama codice dell'amministrazione digitale Mario Varini ve ne parlerà poi dopo quando parlerà di dematerializzazione norma che è stata rivista in, da ultimo da due norme un decreto 235 del 2010, questa roba ve la lascio magari per andare veloce all'attualità, è il nuovissimo decreto legge 179 del 2012, la famosa agenda digitale italiana, la montagna finalmente ha partorito il topolino. Da marzo, che ne parlavamo qui, eh, da, da, questa, da, da questa sala l'anno scorso, finalmente a dicembre abbiamo in gazzetta ufficiale la norma che prevede questi ambiti di applicazione, con particolare attenzione anche alla scuola. Eh, a me il concetto che interessa sul cade uno, e cioè che la carta ormai è arrivata ad esaurimento e quindi ehm, se io sono bravo i messaggi che vi faccio passare sono due il primo, il tasto stampa dei vostri computer deve essere eliminato e il profilo eh, secondo è che voi dovete odiare il collega che vi porta un pezzo di carta perché vi sta creando una complessità di tipo economico, organizzativo e tecnologico se noi come dire, metabolizziamo questo allora sarà facile capire che cosa sta succedendo quando parlo di switch off significa che la carta non è più le modalità tradizionali non sono più legittime guardate, questo è quest'anno, no? 2013, che succede nel 2013? Gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono nulli se non sono firmati con firma digitale, i contratti di lavori, servizi e forniture sono nulli se non sono fatti in modalità telematica, modifica dell'articolo 11 del eh, decreto legislativo 163 del 2006, le comunicazioni tra pubblica amministrazione devono avvenire tra PA solo telematicamente, articolo 47,1 bis del CAD in vigore dal 1 gennaio 2013 dice se io continuo a mandare una raccomandata di una pubblica amministrazione, c'è responsabilità per danno erariale, responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Non dal 1 gennaio 2015, dal 1 gennaio 2013. Se il cittadino, sempre dal 1 gennaio 2013, mi dice che vuole ricevere da me comunicazioni telematiche, io sempre dal 1 gennaio 2013 devo essere in grado di consentirglielo. Attenzione! Questi sono quelli maturati ma nel corso del, pro, del prossimo anno noi avremo dal 1 giugno obbligo di consentire pagamenti informatici, dal 1 luglio le comunicazioni con le imprese potranno, potranno venire solo in modalità telematica e entro il 1 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 63 sempre del CAD tutti i servizi dovranno essere online. No, perché io faccio questa premessa del codice dell'amministrazione digitale che è, è, è doverosa per perché altrimenti io il decreto trasparenza, non lo capisco il punto eh, di partenza il, il, che viene dato per scontato dal decreto trasparenza 33 del 2013 è che queste cose siano fatte se io non digitalizzo il back office del mio ente io non sarò in grado di rispettare il decreto trasparenza punto. non sarò in grado quindi di fare in modo che il sito della pubblica amministrazione possa evolvere, attenzione domanda classica ma voi non la fate più perché voi siete bravi la domanda questo è l'alto pretorio no, di un paesino della Lucania io sono lucano era l'alto pretorio di un paesino della Lucania eh, che ancora c'è no? anche se ormai non ha più alcuna validità legale lo sapete dal 1 gennaio 2011. quando mi dicono e Roberto Scano ve lo dirà dopo una delle grandi conquiste dell'agenda digitale eh, è stata quella di eliminare o almeno nelle intenzioni, i pdf immagine dai siti web degli enti che al momento costituiscono tra l'80 e il 90% dei documenti, forse di più, tra l'95, dei documenti pubblicati agli albi dell'ente e gli enti mi dicono, ah ma questo per me è un problema eh, ma perché è un problema? È un problema perché gli originali dei documenti non vengono fatti a norma. L'articolo 40 del, DPA, del decreto legislativo 82 del 2005, cioè del codice dell'amministrazione digitale, dice che le PA formano gli originali dei propri documenti con strumenti informatici. Ora, formare... L'originale di un documento non significa utilizzare il PC come macchina da scrivere voluta, per cui io scrivo e poi stampo, firmo e timbro. Formare un originale con strumenti informatici significa formare un originale autoconsistente, quindi scriverlo, formare il file, firmarlo digitalmente e conservarlo digitalmente negli archivi. Se io faccio così, quella norma sull'accessibilità non è uno spauracchio. lo è se io continuo a lavorare come la vecchina che sbianchettava. Sullo, sullo schermo che abbiamo visto prima um, ovviamente dobbiamo silenziare sicuramente il, il telefono um, quello che diceva prima il direttore questo è il rapporto di Stato 2011 io lo cito il 94,2% de, delle persone dai 6 anni in su che ha un computer a casa sa usare un motore di ricerca all'età in cui io facevo le acque e le stanghette eh, I bambini sanno utilizzare un motore di ricerca, non è solo un fatto di giochi, è un fatto di interazione. Queste sono persone che quando tra qualche anno diventeranno vostri utenti vorranno interagire con voi in quella modalità eh, e non ci staranno a fare il bollettino di conto corrente postale. Eh, I siti della pubblica amministrazione, come voi sapete, ce lo diciamo da tanti anni, hanno avuto una serie di eh, novità da un punto di vista di caratteristiche tecniche: il dominio.com.it, la normativa in materia di accessibilità di cui parlerà Roberto. Uh, ma noi oggi ci dobbiamo interessare dei contenuti obbligatori allora io credo che alla luce dell'ultima normativa possiamo fare un punto della situazione e dire che oggi il sito di una qualunque pubblica amministrazione italiana e in particolar modo di una scuola debba avere quattro macro aree